Temptation Island, Sara tronista, le rivelazioni shock di Selvaggia Roma Temptation Island, Sara affifella tronista di Uomini e Donne, Selvaggia Roma senza freni sui social È ormai noto a tutti che Sara affifella è la nuova tronista di Uomini e Donne. Lei l'abbiamo conosciuta quest'estate durante la sua partecipazione a Temptation Island con il fidanzato Nicola Panico. A fine trasmissione erano tornati a casa single, ma poi si sono rimessi insieme. Ad oggi, la loro love story è di nuovo volta al termine. In ogni caso... Non appena sono uscite le anticipazioni dell'ultima registrazione del trono classico, in molti si sono scagliati contro la ragazza. A quanto pare, lei e Panico sono stati insieme fino a pochissimi giorni fa, anche se la diretta interessa ha rivelato di non amarlo più proprio nel corso del suo video di presentazione. Tra tutti coloro che si sono scagliati contro la affifella, che anche Selvaggia Roma, sua compagnia di avventura nel corso della trasmissione condotta da Filippo Biscilia. Selvaggia Roma contro Sara Affifella dopo Temptation Island. Selvaggia ha commentato la scelta di Sara di sedere sul trono di uomini e donne molto duramente e senza troppi giri di parole. Un post simile, forse, i fan della trasmissione neanche se lo aspettavano. D'altronde, le due sembravano aver stretto una bella amicizia all'interno del villaggio di Temptation Island. A quanto pare... Per la Roma e non solo, di fronte alla proposta del trono, la affifella non ha potuto far altro che voltare le spalle a Nicola Panico. Quando poi ti rendi conto che i peggio non erano gli altri, ma lei. Sara ma come è possibile, ci siamo sentite giorni fa. Punto. Sara e Nicola dopo Temptation Island, la verità di selvaggia Roma. L'ex fidanzata di Francesco Chiofa lo spiega nel dettaglio il motivo per cui è rimasta senza parole di fronte alla seduta sul trono della Fifella. Dicevi di essere felice con Nicola. Adesso sul trono? Ragazzi ma l'amore dove sta? Ah no scusa, è preferibile lasciare Nicola per l'amore del trono. Sono senza parole Kai? Insomma, il pensiero della Roma sembra essere abbastanza chiaro. Anche Panico ha commentato la scelta della sua ex fidanzata e ciò che ha dichiarato ci lascia un po' senza parole.